auspico è che sicuramente il governo riveda questa posizione su, su questo intervento, su questo emendamento e nel frattempo comunque invito tutti i nostri assisti romani a recuperare il servizio in attesa dell'incontro col ministro.